Ultima visita ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima della fine del suo settennato, una visita a Torino che è cominciata qua dal Teatro Carignano dove sono iniziate le celebrazioni per i 190 anni del Consiglio di Stato e i 50 anni dalla legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali. Il Presidente della Repubblica è venuto più volte a Torino, e eh, ha dimostrato sempre grande attenzione per il capoluogo subalpino, questa ultima visita ha un carattere prettamente istituzionale perché si celebrano i 190 anni di una istituzione importante per la vita amministrativa, per il rapporto tra i cittadini e lo Stato, tra i cittadini e gli enti locali, per i rapporti anche fra gli enti locali quindi la presenza di Mattarella all'inizio delle celebrazioni per i 190 anni del Consiglio di Stato al Teatro Carignano e infine la visita al CERMIG, una tappa eh, diciamo quasi obbligata, tradizionale per ogni Presidente della Repubblica, per ogni Capo dello Stato qua a Torino.